mm <laughs> Mi sveglio sto già a piazzali come Max Fino ad un minuto fa nel mio sogno è mila cazzo Un divano shot to stava con Max Black aspettava solo moi per fare un ménage a trois Quello sveglia mi reclama, ogni mattina un drama Buol sotto i rival, assumo caffeina Che è perfetto Super Saiyan Che dopo insieme a Don Juan, facciamo un tuffo Nell'abisso della mente umana Sappiatelo, che questa vita è un pendolo Che riuscirà tra la noia ed una gioia mai MAI Avrei bisogno di un massaggio da lei La mia amica maggiorata, tutta tatuata Che è perfetta per un loro massaggio, ma no, Poi, mi guarda come a dire Immagina, poi Dani ma quanti viaggi fai? Io non mi fermo mai Basta che premi play Per viaggiare in prima classe Sulla Dani di è la I. e le pressa No prendo il volo che il beat è bomba tritolo poi canto fuori dal coro se esco dal ruolo rimango solo chi sono ma 20 miglia da solo io tra le nuvole un trono tranquillo nulla di nuovo se la testa là la, lascio sempre la la la realtà è che eh? la realtà è che la realtà è che la realtà è che Ah, ah. sento il pezzo che pale, in imprasca di pala in frasca si passa che nella tasca c'è il passo per farti male col fondo dentro la vasca sperando che poi rinasca quando mi casco ogni palla in questo orinale il tipico nanico, spella pelle del manico, sempre in cerca di un viatico, valido, pel fenomeno da calibro canico spera che non ti sparino, anzi no, se no il disco non lo scaricano, quindi bro, spicco tre picchi del flusso, aiuto precipito giusto, lungo il cammino che porta declino, cammino giulivo do lustro, giusto, spruzzo il flusso, poi viene a dirmi che sono defunto, ciuccio, non lo porto più rispetto a queste mezze sedie, vi do colpi sul culetto, poi non vi sedete, siamo posti tipo la figa ed il prete, ma tratti tipo il feticista al piede, eh!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 Guardò dalla finestra da una vista effetto wow. La testa tra le nuvole e la vita in un cloud. Dalla tua finestra hai una vista sull'account. Ti succhia dentro alla goccia d'armouse. Post to post, cost to cost. Socialmente retro tipo MS-DOS. MS-DOS. Aggiungi scroll click, oggi è la routine. Potrovi questa qui. Occhi neri, pellambrata, una delle Kardashian. Probabilmente chi? Ed effettivamente dal vivo sembra chi? Bayongun gun King Bayon -Kin K. Io la faccio è tipo ma tu. Chi sei? le gira largo come un fake blade, Dopo coro dalla parte opposta che manco io sei Scusami l'affetta, ma proprio non ho scelta e eh, corre la lancetta, mo c'è un volo che mi aspetta in prima classe con Dan Danny, Denny Black ho un tarlo in testa, scappo pure resta, che la